Benvenuti sul canale di Scuola in Sofitta Oggi voglio presentarvi un altro dei giochi che potete scaricare gratuitamente dal sito Ho preso in prestito il nome Monopoly per indicarvi questo gioco che insegna ai bambini e ai ragazzi come utilizzare un budget Questo budget potrebbe essere la paghetta settimanale o un importo stanziato per un periodo di una vacanza o un importo mensile quello che vogliamo spiegare ai bambini è che ci possono essere delle occasioni per guadagnare e delle occasioni per eh, farsi delle domande, quindi decidere come impegnare il proprio budget senza lasciarsi prendere dall'impulso o dalle mode o dalla tentazione del momento. Quello che fornisco con il pdf è il tabellone, che come vedete riprende la struttura del monopoli, sul quale sono indicate le caselle con dei numeri e delle lettere. Questo perché sono differenziati. Ve lo spiego meglio mostrandovi la tabella. Che trovate che è il vademecum per interpretare le singole eh, caselle. Ci sono gli imprevisti, le spese, i guadagni, le scelte e sono divisi eh, in base appunto ai numeri e alle lettere quindi simuliamo un'attività di gioco, io tiro il mio dado, in questo caso d'accordo, ho ottenuto semplicemente l'1. mi metto sulla casella 1 delle spese, vado a leggere cosa mi propone il tabellone ed è un'occasione eh, di scelta, i tuoi amici vanno al cinema, il biglietto costa 10 euro. Prima di iniziare il gioco noi abbiamo già fornito un budget iniziale con questi soldi che si possono ovviamente stampare, replicare, fare come volete a mano piuttosto che utilizzare il modello e i bambini devono in questo modo decidere se utilizzare il loro budget per andare al cinema oppure lo vogliono tenere da parte per un progetto successivo. E queste sono le tessere che ricevono eh, in cui devono indicare i guadagni inizieranno ovviamente con l'importo che stabiliamo di dare inizio partita e poi indicheranno le spese man mano ci sono altre occasioni in cui si può guadagnare come potete vedere ci sono caselle contrassegnate dal colore giallo che indicano le spese altre dal colore azzurro che indicano i guadagni a fine partita si farà quindi il totale dei guadagni delle spese per vedere se sono andati in rosso, se hanno accumulato tanto, se eh, soprattutto hanno saputo cogliere le occasioni per guadagnare o eh, si sono lasciati prendere dall'entusiasmo, dalla tendenza, dal coinvolgimento degli amici per continuare a spendere. Quello che vogliamo capire. E vogliamo allo stesso tempo insegnare con questo gioco, ecco ci possono essere anche delle rinunce che ogni possibilità va attentamente valutata. Questo è un gioco molto semplice che potete poi adeguare anche in base all'età dei bambini e lo potete scaricare da scuola in soffitta. vi metto il link nella descrizione del video. Buon gioco!